Progetti come Simpatico, frutto della collaborazione tra l'amministrazione di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, puntano a migliorare l'esperienza quotidiana di cittadini e aziende nell'utilizzare servizi forniti dalla pubblica amministrazione, mettendo comunque al centro l'essere umano. Costruito il piano, l'azienda si è rivolta alla Fondazione Bruno Kessler di Trento, un istituto di ricerca. Si chiama Cartella Clinica del Cittadino. Basta un'applicazione e possono accedere sia i cittadini sia il personale sanitario.